Di manca, questa musica. Di manca, questa bicicletta rossa. E soprattutto, vi manca, questo sorriso, a 3.000 denti. Anche a noi. Mentre all'istituto, lavoriamo ai nuovi episodi, la Fornace TV, vi ripropone l'intera prima imperdibile stagione. Dot Matteo. La prima stagione. Tutti i giorni, dalle 12 e 20, ed in seconda serata, dopo il film della Fornace. Solo su, la Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo a grandi, momenti di televisione.